Che devo ancora iniziare a vedere io tra l'altro prima però inizierò a, pensare, a guardarla perché mi hanno detto che è bella. Esatto. E, e quindi niente, dopo la sigla! Ah, canta, canta, canta! Cantare in libertà! Bene ragazzi, questo video si compone di tre accordi all'inizio, che sono Sol maggiore, quindi Sol Si Re poi avremo il Si minore, Si, Re, Fa diesis, e il Mi minore, andiamo un po' più qua, Mi, Sol, Si. Vi ricordo che gli accordi si possono prendere sia più su che più giù, cambia soltanto diciamo, il colore più scuro o più chiaro, ma il risultato è sempre uguale. Quindi c'è un intro che fa così. E parla, parla, parla, alla parla, parla, parla, parla, parla, parla, questa fatica mo, parla, parla, parla, parla, fatica e parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, che parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, parla, ma sta carcerato solo mega che faceva il mana che caghilla me frat e mi fa male coro se pure tu non ce va che scuola no ma non ce va che chiù ma che appena caghilla con uguile fu maremo sta fuori non me può salvare più beh a questo punto c'è il ritornello dove si aggiungerà il la maggiore quindi accanto al sol La. Mi, ed il re maggiore sempre Andiamo indietro Re fa diesis la Probabilmente lo suonerò un po' più su Però insomma gli accordi sono questi E fa così Non ti preoccupa voglio C'è sto mare fuori C'è sto mare for, C'è sto mare for, A rete ti sotto cielo C'è sto mare for. A mare fuori, mare ci sto mare fuori. Bene, poi la canzone riprende come l'inizio, fa la strofa e il ritornello, ma gli accordi restano sempre invariati. Bene, come abbiamo visto, questa è una canzone abbastanza semplice da suonare al pianoforte. Io ringrazio. Pina no, grazie a te per averci aiutato con questa sigla di mare Ma fuori fuori. Ma mare no. fuori. vi ricordo di iscrivervi su questo canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la, la campanella. campanella, esatto, così ogni volta che c'è un video sì. nuovo come fa Pina, io. lo potete guardare sì. subito perché io vi arriverà. Io sono un che guarda ogni video. È vero? <ride> come un, esce? Un iscritto ha fatto. Sì, me. sono io. E Pina. Sì. <ride> se volessi accompagnare la canzone anche utilizzando la mano sinistra c'è un video che ho realizzato che spiega come poterlo fare quindi vi lascerò il link anche di quella puntata in descrizione ok? ciao ragazzi